La mattina, partiamo da, dalla 20 minuti di Argentina turca perché eh, c'è stato questa, questo evento bellissimo, colossale: di finalmente persino uno stato ipercattolico che ha prodotto l'attuale Papa eh, Astigiano, l'Argentina, eh, ha raggiunto la possibilità, dopo 50 anni addirittura, da, da quello che è stato in Italia, eh, di, di praticare l'aborto. E, e qual è il link con la Turchia? Le, le donne con, che, che lottano contro il femminicidio in, in Turchia eh, da, da un anno, da quando, da quando le, le argentine sono scese in piazza, hanno manifestato solidarietà e, e legame con le donne argentine. E infatti eh, la, la condizione della donna un po' dovunque eh, sì, è Assimilabile, magari in particolare nei, negli stati dove maggiore è la presenza di religiosi e, e, e la potenza religiosa è dovunque, in, in, ogni, in ogni parte del, della nazione. Sì, in Turchia eh. l'aborto è legale, permesso, tuttavia fare manifestazioni per i diritti delle donne invece è un problema, perché le donne ormai negli ultimi anni, non solo l'8 marzo, ma anche in altre occasioni, ricevono bastonate, manganelli, scudi, spinti, pugni, lacrimogeni, gas peperoncino, oppure vengono addirittura prese in detenzione provvisoria, arrestate, denunciate, processate, così tanto è complicato il, il diritto alla manifestazione che... Le parlamentari, parlamentari, le donne parlamentari hanno potuto soltanto loro liberamente fare le stesse, se non mi sbaglio, questa dimostrazione che è nata in Sud America e perché in piazza la polizia quando le donne parlavano del patriarcato, del giudice, del governo, del poliziotto intervenivano, manganellavano perché... E queste sì, sì. sono le pari opportunità perché vengono pestate esattamente come gli uomini che manifestano. Dalle donne poliziotte, anche, quindi eh. proprio a creme della creme. Sì. Eh. Sì. Allora abbiamo iniziato con sì. questo pezzo, sentiamo. Dobbiamo iniziare con il pezzo, anche perché hai accennato a eh, vengono incarcerate, vengono picchiate, incarcerate, vengono sottratte le più elementari eh, libertà. Eh, L'emblema di questo in Turchia mi pare che sia Mintash, Esatto, Temir Tashi, il nostro caro mh, parlamentare in carcere ancora eh, da più di quattro anni, iniziamo come sempre con un brano musicale, la trasmissione stavolta non, non sarà ov ovviamente nella stessa qualità come facevamo nelle libere frequenze di Radio Blackout, quindi trasmetteremo con questo microfono che capta l'audio dal mio cellulare, ma eh, vale la pena sentire questo pezzo, poi ne parliamo bene bello, allora ci siamo eh, sì. il pezzo si chiama Korkma oppure Huser, ha due nomi di Selatin Demirtas eh, l'esecuzione è avvenuta in una sala da concerti <ride> all'inizio, non so se hai notato anche tu, è, il, la sua voce è, è, è proprio telefonica sì, è infatti perché appunto è un è... momento in cui si aumenta un po' il volume ed è più distinta, finiti da Davvero. La... La... È vero Al, Praticamente il nostro caro Selatin Demirtas, l'ex co co-presidente del Partito Democratico dei Popoli, l'ex parlamentare eh, del secondo partito più importante dell'opposizione, il terzo partito più grande della Turchia, <coughs> e quando è stato arrestato nel 2016 in carcere, eh, Niente, ha, ha deciso di lottare contro la depressione e contro la repressione penitenziaria e politica in atto, quindi ha deciso di disegnare, scrivere, ha scritto tre libri, uno è stato tradotto anche in italiano, Alba si chiama, e poi ha iniziato a comporre, comporre dei brani musicali, perché lui è, suona, è un musicista anche, e un giorno chiama la sua famiglia al telefono e dice «Ho fatto un pezzo, ve lo canto». E, lo <ride> canto. e la famiglia dall'altra parte regista e noi grazie a questa conversazione telefonica e oggi possiamo ascoltare questo brano perché una casa discografica di Istanbul decide di prendere quel pezzo lì e, e analizzare la melodia, e le note, eccetera e con un gruppo professionale decide di comporre professionalmente il pezzo, ma all'inizio mantiene la registrazione originale di Demirtas quella quella registrazione telefonica. Quindi è un pezzo di storia questo qua, eh, che spero presto guarderemo con, con tristezza barra nostalgia, perché spero che prima o poi De, Demirtas sarà scarcerato e l'ostaggio politico numero uno della Turchia praticamente. Però, tutto sommato, viste la quantità di attività che riesce a svolgere all'interno del carcere, no, c'è cioè nessuno che gli rompe i coglioni e, e, può, e può fare quello, quello che, che gli interessa, quello che vuole. Uh, forse mi conviene stare dentro perché fuori non è che ci si sia tanto meglio mi no, una delle sue battute tra l'altro lui è molto ironico attraverso le piccole lettere note che consegna ai suoi avvocati e gli avvocati che gestiscono poi il suo canale twitter noi veniamo a sapere dei suoi pensieri e in una di queste eh, ha scritto proprio un manuale eh, per i nuovi detenuti e, e scrive, diceva non avete paura di entrare in carcere perché in questi tempi in Turchia è dentro e si sta meglio che fuori <ride> e poi più di così non vi può capitare eh, certo. adesso non vi possono più minacciare perché vi hanno sbattuto dentro quindi eh. adesso qua siete in libertà no? tra virgolette molto ironico ovviamente mh, isolamento non è per niente liberto alienazione pura però è, è una su delle sue battute sì. Eh sì, no, infatti basta vedere come è, com è stato fissato il, lo stipendio minimo garantito in questi giorni è, che è un salario da fame, si direbbe, perché non so, io no, non ho di preciso l'idea di quanto possano valere 2.850 lire turche, ma immagino sia proprio poco. Sono malappena 310 euro e, e stiamo parlando del risultato degli incontri tra il ministro e la ministra del lavoro. E I sindacati e, e le, le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e il, lo stipendio minimo garantito con un aumento del 21 per cento è, è stata fissata 2825 lire che fanno appena malappena 310 euro allora l'aumento del 21 è un aumento sulla carta notevole tuttavia in Turchia che in una piena crisi economica, questo aumento è abbastanza ridicolo? Perché l'inflazione cresce, i, i prezzi dei, dei primi beni necessari crescono e la valuta eh, turca perde sempre di più il suo valore. In effetti, cosa è successo questi nel... giorni e? Eh, soprattutto nei confronti del dollaro. Eh la confederazione dei, dei sindacati una delle, delle confederazioni che si chiama Turkish ha fatto un'analisi e ha detto ok c'è lo stipendio minimo garantito leggermente cresciuto rispetto all'anno precedente ma la soglia della fame è di 2590 lire in, Turco, in Turchia quindi tra uno e l'altro ci sono malapena 30 euro di differenza quindi una persona che prende lo stipendio minimo garantito non può arrivare a fine mese eh, se vive da solo, può soltanto eh, sostenere la sua fame. Anche perché la soglia della povertà invece è di 8.436 lire turche, quindi circa quattro volte in più rispetto allo stipendio minimo garantito. Quindi con lo stipendio minimo garantito magari un apprendista oppure uno che si intende di un lavoro ma si trova con un datore di lavoro che non vuole pagare uno stipendio dignitoso... Si trova con la possibilità soltanto di malapena eh, riempire la sua pancia. Quindi, non può affittare una casa, non può pagare le bollette. Figuriamoci se può permettersi di un viaggio oppure di una vita sociale di un compagno di una compagna oppure di una, di una vacanza. Niente, dovrebbe mm -hmm. guadagnare quattro volte in più per fare quattro lavori diversi. Eh, ah, sì. non così arriva fino, fino, eh, fino a serata a casa guarda uno di, quelle, di quei telefilm meravigliosi e ed va a dormire Quindi, eh. proprio come ci raccontavamo un po' Metropolis tu ricordi anche eh. tu sei creato in cinema e televisione eh, certo. eh, il famoso Metropolis girato in bianco e nero secoli fa forse ra racconta la Turchia di oggi in parte no? il, il capolavoro di Fritz Lang in effetti un quarto Ah, eh, ha avuto un sentore già, già negli anni 30 di quello che sarebbe eh, potuto capitare. Eh, lui e, e la sua compagna Leni Riefenstahl, che era anche quella che eh, poi eh, riprese le Olimpiadi di Berlino, quelle naziste. Eh, lei non ha avuto no, tutta questa carriera illuminante però... però è vissuta più a lungo sì, immagino di sì. ha, fatto, ha fatto grandi documentari anche in vecchiaia anche a 80-90 anni eh, eh. Ehm, in piena pandemia però qualcuno ha dei soldi eh sì perché mi raccontavi che invece da un'altra magari non an ad Ankara, ma a Bodrum eh, quelli da cui siamo partiti all'inizio cioè eh, I preti, o meglio in questo caso eh, gli imam, non lo so, eh, eh, eh, gestiscono dei, degli edifici, tanti edifici, ah. eh, tutti concentrati a, a, a, a creare una sorta di direttorato degli affari religiosi, eh, che però non paga l'immune anche lì. No, il direttore degli affari religiosi in Turchia, fondato con la fondazione della Repubblica, non paga, non paga l'IMU, non paga, non paga niente, anche se la cosa più interessante è che le moschee sarebbero. I luoghi di culto riconosciuti dal direttorato del, degli affari religiosi, gli imam che ci lavorano sono degli impiegati statali, le moschee vengono costruite in parte anche con i soldi statali, ma altri luoghi di culto, per esempio le sale preghiere degli allewiti, sono delle associazioni culturali, e i fondi devono essere gestiti dalla comunità. Chi sta dentro a dirigere le preghiere invece non, non è uno, un, agente, un, un impiegato statale, quindi c'è proprio un figlio e figliastro. In questa piena pandemia le cose diventano sempre più evidenti perché il direttorato degli affari religiosi ha deciso di costruire un nuovo edificio a Bodrum sulle coste dell'Egeo, no? L'edificio si chiamerebbe Qulia, che è una parola che deriva dall'arabo. Se andiamo un attimo a vedere Wikipedia, la definizione è molto complicata. E, e, e, e si tratterebbe di un, di, un edificio, di un insieme di edifici costruiti intorno a una moschea, amministrati unitariamente, gesti, spesso gestiti da una fondazione e composti da una moschea una Darushifa, che sarebbe una casa di accoglienza, cucine, forno, hammam, oltre a diversi altri servizi caritevoli per la comunità. Okay? Ah, adesso sono caritatevoli. Carite. La cosa più interessante è che a Bodrum vivono in questa località, che fino a qualche anno fa era soltanto una località turistica, ma adesso ci vivono tante persone, 400.000 persone. E eh, l'ospedale statale che si occupa gratuitamente del, della pandemia sarebbe capace di offrire un servizio dignitoso a 200.000 persone. È da mesi che grida eh, eh, la direzione dell'ospedale chiedendo ulteriori eh, investimenti e nuovi reparti. Ma soldi non ci sono, anzi ci sono per costruire questo nuovo edificio in una baia lungo le coste del Dibodrum, ma per il direttorato degli affari religiosi. E' il costo di 100 milioni di lire turche, che, pari, che sarebbero pari a più di 11 milioni di euro. 11 milioni di euro per questa costruzione c'è, ma per, eh, per gli operai non c'è, per, eh, per gli ospedali non c'è quanti stipendi eh, con il salario minimo bisogna mettere insieme per raggiungere? Quante persone sarebbero uscite dalla soglia da, dalla, dalla zona che sta sotto la soglia della povertà oppure della fame abbiamo appena parlato delle cifre eh. ufficiali comunicate dal ministero e dai sindacati quindi l'altro, anche in Parlamento si parla di sharia c'è cioè un, un parlamentare sì, il Parlamento che... sta toccando sempre il fondo in, un inter... in suo intervento eh, parlamentare e uno dei membri del partito al governo si chiama Genghis Aidodu che appunto appartiene al partito dello sviluppo e della giustizia che strozza il paese da più di 15 anni in un suo intervento dice noi parliamo molto della, rif della riforma costituzionale della riforma del, del nostro sistema giuridico eccetera però il nostro giu sistema giuridico è eccellente perché si basa sulla sharia questa dichiarazione qua è molto interessante perché noi pensavamo che la Repubblica di Turchia fosse Forse una laica, no? laica, cioè almeno eh, sulla carta c'è scritto così, sappiamo che in pratica ci sono dei grandi dubbi eh, ultimamente però è che è un avvocato tra l'altro quello che ha detto queste cose e, e niente e la dichiarazione è stata verbalizzata come qualsiasi cosa che succede dentro il Parlamento in quel momento dalle, dai, del, dalle sedie dell'opposizione dell si alzano i parlamentari in, in piedi e si rivolgono al Presidente del Parlamento e dicono Com'è possibile che un parlamentare che ha giurato sulla Costituzione che accetta la laicità eh, delle, delle, dello sappia. Stato dica una cosa del genere, il Presidente del, um, del Parlamento in quel momento e, e dice no no non è detto una cosa del genere no no abbiamo sentito tutti e presento, registrato, registrato. Eh. no poi guardiamo gli atti ma mi sembra che non abbia detto niente del genere cioè, così cos'è un po', si divertono così i parlamentari nel, nel Parlamento sì. in Turchia. Ma poi hanno tagliato la registrazione? No, no in... la registrazione per fortuna è, è lì depositata, in effetti poi è stata condivisa dai parlamentari dell'opposizione con i giornalisti che per fortuna sono riusciti a fare una, not riusciti a fare una notizia su questo, ma... Ovviamente la cosa più preoccupante è che dall'intero governo non è arrivata nessuna, nessuna dichiarazione, cioè tipo ci distanziamo dalle dichiarazioni di questo personaggio, oppure mh, ci scusiamo, oppure neanche rivendichiamo la sua dichiarazione, in effetti la, la giurisprudenza turca si, si basa sulla sharia, no, niente, così. Una dichiarazione del genere. Le hanno parlato tutti i giornalisti, ma non quelli di Yolai TV. No, ovviamente. O la TV, sì, sì, è un altro sì. caso interessante. <ride> è un canale televisivo fondato 27 giorni fa, ormai un, un mese fa possiamo dire. È un record. Un record, un record pazzesco. Che, è, per, che cosa succede? Un imprenditore storico della città di Bursa, che è un imprenditore che nasce, Javid Chalar si chiama, nasce con, nel mondo del tessile, poi investe su qualsiasi cosa un uomo di centro, non c'è ce neanche centrodestra che precedentemente Forse è una città industriale, la casa della Fiat turca praticamente eh, eh. Sì. ed è stata anche la capitale del tessile in Turchia fino a 30-40 anni fa Ho ed ero una... di doverci andare a impiantare una macchina utensile 30 ah, anni fa. Pensate. Mi e... ha salvato il terremoto. Quindi. Ah. Che è stata una città verde, verde tra l'altro, piena di alberi. però come qualsiasi città verde in Turchia è stata distrutta anche col verde che è rimasto. Pensa che noi, quando eravamo piccoli, Bursa la chiamavamo Bursa verde. Poi, quando io sono andato da grande, Bursa ho detto: Ma che verde, qua è solo sì. cemento armato, non c'è niente come dice Antonio Albanese, no? Cemento sì. armato. Proprio boh. comunque, stabilmente, cioè stabilmente. sì, stabili, assolutamente anche case, case, case proprio. E Giavi Chalar sgancia soldi. è in questo e... contesto che nasce questa TV. Esatto, esatto. In, in, in, no, il, il, il canale televisivo aveva degli studi anche a Istanbul, per carità. E, però Giavi Chalar, già vent'anni fa, aveva lanciato un canale televisivo ed era di grande successo. In effetti, tuttora a livello tecnologico, a livello giornalistico no, ma a livello tecnologico è uno dei canali più importanti, NTV sarebbe uno dei più importanti, più seguiti della Turchia a livello giornalistico fa abbastanza pietà, ma Javid Cialar è un imprenditore che si intende, sa come si tira su un canale televisivo, come si fanno le cose eccetera, e è un, un gruppo di giornalisti esclusi dai media mainstream si rivolgono a Javi Cialar, dicono tu hai soldi possiede ancora i diritti i diritti per eh, registrare, per trasmettere, quindi hai una tua frequenza. Ok, mettiamo su un canale TV. Ok, certo, sì, sì, sì. Allora, questo è caporedattore, questi sono giornalisti, conduttori, conduttrici, operatori. Cioè, tiriamo su un canale 27 giorni dopo, già decide di sospendere le trasmissioni, annullare tutto il team. Adesso dice che vuole cambiare il team. Allora, dietro le quinte, che è successo? Ci sono due problemi. Uno, e il, con il colpo di stato del 1980 è stato costituito un istituto che si chiama istituto superiore per la regolamentazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive okay? questo istituto superiore è, è l'unico ente statale in Turchia che ha il diritto di approvare le nuove frequenze e rilasciare licenze per le nuove frequenze ma sono 30 anni che questo ente non rilascia nuove frequenze il problema è questo i giornalisti nuovi, troupe, team che vogliono creare un nuovo canale televisivo devono rivolgersi a agli imprenditori che avevano all'epoca comprate le frequenze e non le usavano okay? e Javi Chalar era l'uomo più neutro, più tranquillo che poteva eh, sganciare soldi e entrare in questa avventura imprenditoriale che aveva anche la frequenza, tuttavia che è successo? In 27 giorni la pressione politica da Ankara sulle spalle di Javid Chalar è diventata enorme. Javid Chalar dice che no, no, no, no ho deciso di, di cambiare così, però il suo caporedattore, i giornalisti, i conduttori, televisivi, tutti dicono no, no, veniva ogni volta in, in sala dicendo, sgridandoci, dicendo che stanno, lo stanno martellando da Ankara. E Ma in un... In un'unica in un intervista rilasciata da Javi Cialar, da questa imprenditore all'Independent Turkish, c'è un passaggio interessante in cui ammette Javid Cialar che c'è stata una pressione. Praticamente ehm, il, nel Parlamento turco ehm, tutti gli interventi vengono registrati, non soltanto da chi scrive, ma anche dalle telecamere. Il, un, un po' come succede in quasi tutti i paesi, il Parlamento ha un suo canale televisivo, H24 trasmette per una questione di trasparenza tutto quello che succede in, nelle, in aula, ma anche dentro le camere, eh, le aule dei partiti politici, perché i partiti politici non solo nel Parlamento ma anche nelle loro grandi aule fanno, si rivolgono ai loro parlamentari e fanno questo pubblicamente, no? e tutto questo viene registrato e trasmesso anche dal canale televisivo statale, si chiama eh, TMMBT TV, ok? Allora, tutto questo è pubblico, trasparente, e questo nuovo canale televisivo di cui abbiamo appena parlato, Olai TV, che è stato chiuso dopo 27 giorni, trasmetteva anche i comizi, All'interno del Parlamento dei parlamentari del Partito Democratico dei Popoli e li trasmetteva interamente sì. come dovrebbe fare qualsiasi canale televisivo, ma bisogna ricordare a chi ci ascolta e ci guarda da più eh, di quattro eh. anni il Partito Democratico dei Popoli non trova spazio in televisione. Lo trova in carcere, come dicevamo prima, <ride> se c'è un dibattito televisivo i suoi parlamentari non vengono chiamati né telefonicamente né invitati in, in sala, se eh, c'è un telegiornale eh, in, in cui il si riassume il dibattito parlamentare attuale, non si dà voce all'HDP, o TV non ha fatto altro che quello che avrebbe dovuto fare un qualsiasi... Un esatto, un esatto, in un paese democratico. E questo, ehm, Javid Chalar nella sua intervista eh, dell'Independent Turkey dice eh, che praticamente ha ricevuto della pressione da Ankara solo perché ha trasmesso eh, il, come si dice il, gli interventi eh, parlamentari dell'HDP in televisione quindi questa ci, crediamo o no a Javi Chadar, ma comunque rappresenta una, una tristissima realtà, una tristissima realtà vuol dire che eh, parlare, dare voce all'opposizione, parlare del, dell'HDP in Turchia ormai è una sorta di reato e si scatta un meccanismo di censura barra autocensura, questa eh, è, no. è, è, è ormai l'ennesima prova di, del fatto. Okay. Come dicevamo fuori onda prima, di, che è diffusissima l'autocensura. Eh, e questo, questo a me richiamava un po' il, il periodo fine anni '70-inizio anni '80, con eh, il momento in cui c'erano le BR e, e, e tutti quanti in, in Italia ci si, ci si censurava preventivamente, eh, in, in qualche modo perché poi se no si rischiava di finire tra i fiancheggiatori, che, eh, anche se, se non si era operato nulla di, di particolare. Ehm, il terrorista però era, era lo Stato allora, in Italia lo è stato a lungo, in Turchia eh, lo Stato e si è visto eh, in particolare nelle, nelle zone abitate da, dai curdi, in particolare. Ehm, anche solo 4-5 anni fa mi ricordo che facevamo delle dirette eh, in radio eh, perché c'erano dei carri armati che sparavano sulle cantine cioè che cercavano di, di soffocare la gente che era scappata in cantina e, e ci riusciva anche eh, spesso eh, soffocando non solo le persone ma anche la, la democrazia che eh, eh, si trovava con delle de, de, de realtà nuove di sindaci, due sindaci, un maschio e una femmina, eh, un uomo e una donna, che facevano i, i sindaci delle de, de, de, de città a turno, ed è stata schiacciata questa, questa realtà eh, nel, nell'est del paese, eh, in particolare eh, di Arbaker, eh, un, un, un quartiere di di Arbaker, eh, sur, eh, era... Tra, tra quelli più simbolici di questa, di questa distruzione volontaria. E, e questa distruzione adesso eh, trova, trova un riscontro, trova un, una nuova, una nuova eh, realtà eh, architettonica che era già stata pronunciata a, a quel tempo da, dall'allora eh, primo ministro che voleva creare Toledo in, in, in Anatolia. E <ride> poi... E l'ha più o meno fatto, mi hai mandato delle fotografie che documentano esattamente quello. Cioè, Sur è, un, è, un, è il centro storico della città di che ci vivevano due persone era sotto la protezione dell'UNESCO ed era anche località in cui purtroppo è stato assassinato Tahir El-Chi, l'ex presidente dell'albo dei legali di Diyarbakar uno dei fondatori dell'Amnesty International di Diyarbakar uno dei maestri insegnanti ma anche colleghi di Zelatin Demirtas, di cui abbiamo parlato all'inizio, ricordiamoci che Demirtas, l'ex parlamentare in carcere è anche un avvocato Allo Sur eh, era il centro degli scontri tra le, le, i militanti le, le, utilizzando il nome originale le unità di difesa popolari e, e, e quindi era il cuore di, di scontri tra queste realtà e le forze armate dello Stato nel 2015 e da Sur se ne sono andate circa 30.000 persone ancora dentro questo enorme quartiere eh, in sei distretti c'è eh, da più di cinque anni il coprifuoco. E, i, I numeri ufficiali parlano di circa 5.000 edifici distrutti, 500 di eh, eh, eh, scusa, danneggiati, 500 abitazioni distrutte interamente, 200 eh, luoghi di lavoro sono stati distrutti interamente. Sur era molto famosa anche con i suoi colombi particolari, e erano proprio i colombi di Sur e adesso non ci sono più io avevo fatto un articolo intervistando alcune, alcune persone che vivono a Sur mi parlavano della, del, del massacro degli animali perché Sur era appunto un, il, il cuore antico della, di, della città di Diyarbakr eh, era antico veramente cioè aveva più di mille anni quindi i negozi antichi i quartieri, strade ci vivevano gatti, cani appunto questi colombi c'erano delle moschee antiche, quindi mh, è, è stato in parte raso suolo e, e l'ex primo ministro, che adesso si vanta tristemente di essere uno, uno dell'opposizione, a Metautolo, in, in un suo intervento, aveva detto, un intervento pubblico, aveva detto «Ricostruiremo Sur, esattamente come Toledo». Toledo purtroppo eh. è uno dei simboli del, dell'aggressione del fascismo franchista, è la città eh, eh. più franchista della Spagna con questa, questo tagliacarte che ho preso 40 anni fa eh, l'ho preso appunto a Toledo che è la città dove si fabbricano la, la, la patria delle spade è eh, da, da, da un simbolo di pace come quello dei, dei, dei Colombi si passa a un, un tipico eh, simbolo di guerra e, e di fascismo come in effetti l'ex parlamentare eh, regista e eh, cinematografico Rea Onder eh, come reazione disse immediatamente all'ex primo ministro ma non avrebbe potuto trovare un altro esempio cioè proprio Toledo non è che ci sia un lapsus freudiano qua sicuramente no? eh. <ride> sì perché se vediamo le immagini di adesso sono così, allora e il disagio attuale eh, riguarda circa 5440 famiglie quindi Quasi 30.000 persone e senza casa, ok? Cosa succede? A queste persone sono state date delle case, eh, ma sono degli appartamenti fuori città, quindi gentrification pura. Quindi queste persone sono lontane dai loro cari, dai loro quartieri, dalle loro strade, dai lo loro luoghi di lavoro, devono viaggiare o affrontare ulteriori spese. E, e hanno dovuto vivere fuori città per, fino alla ricostruzione delle, delle case. Ma il problema, e la fregatura è nata adesso, è che eh, se queste famiglie volessero tornare a Sur, dovrebbero ricomprare queste nuove case, che partono da 400.000 lire, arrivano fino a un milione di lire turche. Quindi, ehm, o vivete fuori città, con le case gratuite che appartementini che vi abbiamo dato, oppure se volete tornare esattamente dove vivevate, dove avete perso le vostre case, dovete sganciare soldi. Quindi, questo ovviamente il, il, lo stato: si presenta con dei piani eh, finanziari. No, potete rivolgervi alle banche, prendere dei finanziamenti a tasso agevolato, eccetera. Quindi, indebitarsi di nuovo dalle banche per via del fatto che qualcuno da una parte all'altra abbia distrutto le loro abitazioni e abbia distrutto appunto uno dei patrimoni dell'UNESCO. È un altro, un altro esempio di, di eh, costruzioni antiche, di, di, di memorie e anche di, di preziosi eh, manufatti eh, considerati anche artistici come, come la, la cisterna di Istanbul anche quella è in pericolo rischia, rischia di crollare. Di sì, di, sì, di, sì. di, di, la cisterna eh, romana eh, Yereba Tansanj sarebbe il 1500 tempo. anni esatto bravissimo più di 1500 anni ehm, in una città eh, fortemente a rischio terremoto a Istanbul e secondo la relazione degli esperti non resisterebbe anche con un eh, terremoto. Appunto, quando da quando è arrivata al potere la nuova giunta eh, comunale, eh, ha deciso il comune di Istanbul di preparare un piano d'azione. Con queste piene d'azione erano previsti dei lavori per soprattutto rafforzare 336 colonne che sono dentro questa cisterna, che è una meraviglia architettonica, poi anche è molto, molto suggestivo, molto carino viaggiare dentro, vederlo, visitarlo, è piena di sculture e, e, e, e alcune anche opere d'arte povere, ma ci sono. Ehm, solo che la relazione eh, mh, può essere soltanto presentata al ministro che ehm, dovrebbe eh, essere l'unico organo eh, a, a prevedere eh, la realizzazione dei lavori e la relazione è stata tenuta così per 52 giorni eh, sotto analisi e dopo 52 giorni di silenzio totale il ministero ha deciso di rifiutare la richiesta, il piano d'azione e sol le sollecitazioni delle, del comune di Istanbul, che comunque ha preparato un, un piano d'azione eh, composto e realizzato dagli esperti dipendenti del comune, ma anche consulenti esterni. Secondo il ministro e eh, il ministero della cultura, eh, non esisterebbe un, una forte necessità per. Ehm, per fare un intervento immediato Ci sarebbero, sarebbero necessari fare dei lavori di ristrutturazione e il ministero manderebbe un, un team per fare delle analisi sul luogo, controllare e indipendentemente dalla, dalle, dalle sollecitazioni dai consigli del comune eh, prenderebbe in, in un futuro delle misure necessarie per sistemare eh, la cisterna tuttavia gli esperti intervistati da diversi giornali in questi giorni dicono che è urgentissimo il piano d'azione perché prima di tutto da più di cento anni la città di Istanbul non subisce un terremoto, ogni giorno la città cerca di prepararsi all'arrivo di un terremoto grandissimo, enorme, che probabilmente devasterebbe più della metà della città, quindi creerebbe dei danni senza precedenti. In tutto questo ovviamente la cisterna romana che ha più di 1500 anni in queste condizioni eh, precarie non la resiste. Scelare, no. Esatto. Sì. Mi sono sì. Questo, eh, mh, questo è questo voi che passiamo alla capodoccia? Eh, abbiamo raddoppiato i, i, ah, i no. 20 minuti del, del caffè turco, sono diventati due caffè turchi da 20 minuti. Eh. Infatti sono in due. Eh, beh, sì, ancora, ci sarebbe ancora un, un paio di argomenti da, da, a cui dare voce. Eh, una, uno è, secondo me, è un déjà vu, perché eh, posso cercare di mettere insieme più o meno quel, quel, quell'area, quell'area quel, quell geografica lì, e mi viene in mente... Eh, Zessaloniki l'area la, la, di Thessaloniki credo 4 4-5 anni, anni fa dove eh, erano state messe forse proprio dei canadesi eh, delle, delle miniere d'oro era stato deciso di eh, sfruttare eh, delle miniere d'oro con un metodo che era anche quello eh, del getto d'acqua per cui eh, si, eh, venivano avvelenate le, le fonti d'acqua eh, per, e, e quindi era stato cancellato interi villaggi eh, attorno a quella, a quella miniera e in Cappadocia mi pare che più o meno stia, eh, stia succedendo lo stesso perché si sviluppa eh, una iperproduzione di cianuro eh, da, da parte del, di un'azienda canadese guarda, guarda caso canadese che eh, estrae oro qui come in Burkina Faso, <ride> non si sa bene, eh, cosa ci facciano i canadesi con tutto questo oro, eh, forse sì, eh, però eh, comunque sempre distruggendo il sistema ecologico lo locale altrui. Centerra ecco. si chiama, eh, l'azienda canadese Centerra Gold, tra l'altro. Le aziende canadesi non è la prima volta che sono alla ricerca dell'oro utilizzando la cianura. In Turchia, anche in altre località, purtroppo con successo vanno avanti e distruggendo, distruggendo l'ambiente, inquinando le acque e, e spostando anche interi villaggi. In questa località, che si trova nella città di Nevsheir, in un piccolo paesino si chiama Avanos, che comunque... Una, un, una bellezza un, e fa parte del patrimonio dell'umanità, due passi dalla Capodoccia e dal 2015 che era in atto un lavoro capillare enorme di alberizzazione, piantavano degli alberi giovani ma non soltanto anche grandi, e con l'arrivo di questa di questa cantiere, che sono i, tre cantieri piccoli, che dovrebbero fare, iniziare a fare i lavori di sondaggio, e, hanno, e sono stati sradicati gli alberi. Eh, sono 500 metri eh, dal, da, dalla Capodoccia, soprattutto dal, dallo storico monastero Belha Sotterraneo, che fa parte di una città sotterranea e molto antica, che io da piccolo ho avuto anche l'occasione di visitare, sono sette piani, esatto, molto sofisticate, proprio stanze, e cimiteri, monastero, c'è cioè di tutto, la gente, proprio migliaia di persone vivevano sotto. C'è un romanzo ma... di Ernst Jünger, eh, su, che riguarda, riguarda quella, quella, quella serie di gallerie sotterranee, ho immaginato che si potesse vivere <ride> anche ma ah, eh. no, non sapevo che tra l'altro la località è diventata una località molto in, turistica anche per i fotografi eh, perché ha un panorama molto suggestivo e, e c'è un turismo di mongolfiera anche quindi ehm, in qualche maniera c'è una sorta di turismo alternativo sponsorizzato dalle grandi aziende come Kodak eccetera e, e l'arrivo di questa azienda e sradicazione sradicamento degli alberi farebbe sì che oltre eh, distruggere l'ambiente distruggerebbe anche eh, l'economia del, della località secondo una relazione preparata dal principale partito dell'opposizione l'azienda prevede 12 eh, 12 luoghi di sondaggio di ricerca e quindi ehm, in realtà eh, la distruzione in un domani dovrebbe essere ancora più grande, ancora più diffuso, ancora più capillare, purtroppo. E c'è l'appello delle associazioni ambientaliste, delle, delle fondazioni locali, dei collettivi dei cittadini, e, e che chiedono, appunto, l'appello chiede l'immediata la, interruzione dei lavori e l'annullamento della licenza di questa, di questa azienda canadese. Eh, si potrebbe eh, legare alla lotta a notav eh, perché Amen. un, po', un po i presupposti somigliano somigliano sempre dovunque eh, quando c'è la devastazione eh, da parte del capitalismo e, mm. a proposito di, di capitalismo eh, eh. l'ultima questione che c'è ancora in aria eh, che di cui avevamo pensato che era il caso di parlare perché è proprio una notizia di stretta attualità, è che eh, l'avevamo detto la, la scorsa settimana eh, con, con Sabrina durante la rubrica eh, dedicata all'Indo-Pacifico che eh, proprio il giovedì scorso eh, la Cina aveva, aveva mh, aperto eh, al la possibilità di implementare aziende o di fare affari o commerci all'interno della Cina allargando molto i paletti che sono sempre stati dei vincoli molto stretti per evitare che il capitalismo esterno alle aziende cinesi potesse andare a fare affari all'interno. L'ha allargato molto e infatti ieri eh, la comunità europea eh, ha stretto dei degli accordi per andare a, a, a colonizzare con le proprie imprese il territorio cinese e così era da un po' che cercava di fare eh, Erdogan eh, eh, con, con la Cina ehm, e ha anche acquistato dei, dei, i vaccini cinesi da, dai, dai cinesi questi vaccini non non arrivavano mai finché man, cioè, mancava un timbro e il timbro era, era quello degli, degli uiguri praticamente. Cioè, eh, quello che è stato fatto praticamente a Hong Kong eh, allargando la giurisdizione della magistratura cinese su Hong Kong è stato completato anche nei confronti dello Xinjiang e degli Uiguri perché vanno anche a prenderseli in territorio turco dove sono scappati gli Uiguri e dove avevano ricevuto anche eh, accoglienza fino adesso ma adesso in cambio del, del vaccino forse le cose cambiano per gli Uiguri è così? Forse sì. Gli Uiguri sono, lo diciamo per chi non lo sapesse eh, sarebbero tra virgolette, utilizzando un termine che non mi piace molto, ah, una minoranza etnica religiosa che si trova nel nord della Cina, in una zona ehm, autonoma. Esatto. Es Appartengono a una minoranza linguistica turcofona, in realtà. Tra l'Uiguro e il turco eh, moderno, e ci sono tantissimi, tantissime assomiglianze, non soltanto fonetiche oppure basate sul vocabolario ma anche grammaticali eh, e sostenendo che i turchi fossero arrivassero in Anatolia dal Centro Asia, mh, se accettiamo buone queste leggende, i, mh, questo collegamento avrebbe una sua spiegazione. Comunque, eh, ormai diverse registrazioni televisive, investigazioni dell'ONU, anche giornalistiche, dimostrano che gli uiguri sono sotto eh, subiscono diciamo, la rieducazione del Partito Comunista, quindi sono stati costruiti. Sono esatto: sono stati costruiti dei centri dove sono obbligati a diventare più cinesi, più obbedienti al partito e lavorano eh, quasi gra gratuitamente. E sì. vengono eh, chiusi: sono dei centri in in campi, Evocativamente, in campi di cotone <ride> che, che ricorda lo schiavismo degli stati confederali statunitensi esatto. spesso i giornalisti che ne parlano pagano delle, delle conseguenze attivisti per i diritti degli uiguri dentro la cina e fuori subiscono delle violenze minacce eccetera e, e si rifugiano per una serie di motivi da parecchi anni in, in anche in turchia non soltanto ma anche in turchia allora il partito attualmente al governo al potere e, e nei, nei primi tempi prendeva questa come una delle sue cause e, e, e faceva un po' portabandiera delle difese dei, dei diritti degli uiguri in tutto il mondo e, per, perché sono musulmani perché sono turcofoni perché appunto bisogna forse avere una carta contro la Cina eccetera eccetera boh. e, però negli ultimi anni la, la tendenza sembra che stia diventando qualche mese fa i partiti dell'opposizione, quasi tutti, hanno proposto al governo di aprire una commissione d'inchiesta per analizzare la situazione degli uiguri presenti in Turchia perché non, sono, eh, non hanno una carta che. Eh, e per, li permetterebbe una, una sorta di eh, protezione e quindi vivono in uno status non status in Turchia e quindi uno status molto precario, invece il governo ha deciso di rigettare la creazione di una commissione parlamentare che si occuperebbe eh, intensivamente del loro caso, in, fare, facendo delle inchieste, indagini necessarie. E pian piano abbiamo visto anche in questi ultimi due o tre mesi, soprattutto grazie ai servizi giornalistici realizzati da BBC, Euronews, Do Chavelle oppure Al Jazeera, con le redazioni in Turchia, che questi uiguri si definiscono sempre più abbandonati dalle associazioni conservatrici oppure dalle dal, dal, dal, dal, dal, dal, partiti che compongono eh, la coalizione del governo e quindi sembrava in questi ultimi mesi con diverse dichiarazioni e prove sembrava che questi uiguri fossero abbandonati dal, dal governo l'ultima ciliegina è arrivata l'altro giorno che grazie a un po perché Grazie a un cambiamento legislativo introdotto insieme ad altri cambiamenti legislativi, il governo turco sarebbe autorizzato a restituire al governo cinese alcuni ricercati o predisidenti presenti sul suo territorio nazionale. Questo qua, questo cambiamento legislativo, ovviamente è, è iniziato a far tremare le gambe degli Uiguri, ma non soltanto perché questo fa parte di un pacchetto più grande. Nel pacchetto ci sarebbe un adeguamento legislativo alle richieste storiche dell'ONU che prevede appunto eh, questo, questa nuova questa novità che il governo turco eh, avvierebbe tutto, tutta l'operazione necessaria nei confronti delle persone eh, segnalate dall'ONU accusate di attività terroristica quindi il governo di Ankara avrebbe diritto di confiscare i loro i beni di queste persone congelare i conti correnti chiudere le associazioni delle persone oppure delle organizzazioni segnalate dall'ONU questo secondo punto fa parte del pacchetto degli uiguri e in mm. questo <ride> pacchetto c'è in realtà un terzo punto che è molto preoccupante e il governo al di là di, delle sue relazioni internazionali ha deciso di fare anche un, una sua produzione mh, artigianale di ha eh, autorizzato eh, il ministro degli interni di fare qualsiasi tipo di indagine e intervento senza l'autorizzazione di un procuratore nei confronti delle associazioni non governative accusate di attività terroristica dalla magistratura turca Okay. Quindi, a, quindi agli uguri secondo i cinesi esatto il ministro dell'interno avrebbe il diritto di fare interventi immediati con la sua polizia senza autorizzazione del procuratore presso le sedi delle associazioni decidere di ehm, nominare dei, dei, dei commissari straordinari al nome dei presidenti e dei, degli interi consigli delle associazioni sospendere e chiudere le associazioni okay, se sono accusate di attività terroristica. Tornando forse al punto di, iniziale di questa trasmissione, ricordiamo che fior fiori di parlamentari, giornalisti, avvocati, professori universitari, musicisti, come abbiamo visto la scorsa estate, avvocati, purtroppo anche quelli abbiamo visto con casi eh, drammatici la scorsa estate, comunque un intero mondo di opposizione in Turchia si trova in carcere oppure fuori sotto processo oppure fuori dalla Turchia in diaspora ormai con le ripetute accuse di attività terroristiche. Spesso la scorsa settimana ehm. l'avvocata che ha uh, subito l'accusa per 27, anni, per 27 sì. anni. Una parlamentare è stata condannata a 22 anni, un giornalista in esilio a Berlino è stato condannato a sì. 22 sì. anni sì tutti di attività, di, accuse di attività terroristica, quindi e le opposizioni adesso cosa dicono? Eh, vabbè, eh, di, degli uiguri abbiamo già detto che siamo molto preoccupati e adesso con queste leggi possono essere pure eh, rimpatriati in Cina, siamo anche molto preoccupati che il ministro degli interni potrebbe prendere le decisioni come, come li pare ogni giorno e distruggere le attività delle associazioni non governative, esattamente come il governo riusciva a fare sotto lo stato d'emergenza dal 2016 al 2018, esattamente il periodo in cui il nostro caro Selatin Demirtas è stato arrestato. Bene, siamo riusciti a stare sotto l'ora. <ride> <ride> <ride> Giusto per 5 minuti? Possiamo continuare ancora per 5 minuti? No, perché in scaletta non abbiamo più. Arg argomenti, non ci siamo più dotati di altri argomenti per capito tutto se lo sì. bravi, dai, <ride> sì. possiamo decidere a chi, a, chi, a chi vorrà subire, questa via, 55 minuti <ride> va bene. Noi ci rivedremo dal vivo la settimana prossima. Se va e, tutto bene, giusto? Il 7 direttamente negli studi di eh, Radio Blackout. Qua a Sempre in diretta video, in qualche maniera, su tutti i canali possibili, ma comunque sulle libere frequenze di radio blackout. Certo. Eh, Bene. Le, le frequenze radiofoniche, audio, ci saranno di sicuro, quelle video boh, saranno da qualche parte, le troverete. Troverete. Ricordiamo che queste, queste trasmissioni sono reperibili sia sul sito sotto forma di podcast della radio, Radio Blackout, sia sul mio canale YouTube personale, quindi potete vedere e ascoltare tutto, tutto il passato. Noi di tutti questi temi che abbiamo citato oggi, forse di tu, non di tutti, ma alcuni abbiamo già parlato precedentemente, sì, quindi potete iniziare ad andare a sfogliare gli archivi e avere capire che noi abbiamo sempre avuto ragione, no? <ride> certo, anzi, anticipiamo addirittura. Ah, vero. Anche nel caso cinese abbiamo anticipato, eh, qualche eh, trasmissione. Più volte. Più volte mm -hmm. vero. Bene, buon anno Adriano. E anche te, eh, buon anno. Uno, Beh, abbiamo finito. Guardate che finisca questo, poi eh. vediamo come inizia il <ride> L'altro, sì. Bene, auguriamo un, una buona giornata e buon anno a tutte e tutti. Eh, ci vediamo la settimana prossima nel nuovo ci anno 2021. ciao ciao, ciao.